Ma io possiedo un bellissimo pesce che amo moltissimo, che mi è stato regalato da una persona di Trieste tanto tempo fa, non è un fossile italiano. Poi naturalmente, come a tutti i bambini, e io sono un vecchissimo bambino, mi piacciono molto i dinosauri. Sicuramente la trille trilobifi, in assoluto, Anche io, ho un figlio di 11 anni che ha la passione più per i fossili che per i minerali, e quindi insomma, mi è toccato un po'. Eh, ristudiarmi anche qualcosa a me di paleontologia, cose che erano mai renescensi di quando ero studente universitario, è sinceramente sempre una materia affascinante. Ecco. So, forse perché sono vecchissimi, oppure proprio mi piace la, la morfologia esterna. Per la mineralogia è estremamente complicato, per chi ha a che fare con settori specialistici della mineralogia come me, qua la cristallografia forse è ancora peggio. Direi che io, quello che mi piace sempre ricordare è che credo che per rendere accattivante qualcosa serva eh, intanto una grandissima passione quindi un innamoramento totale per la materia da parte del docente ma poi anche ehm, tentare di far eh, di tirar fuori cosa è veramente eh, quali sono le implicazioni importanti che la scoperta eventuale può dare all'opinione pubblica perché la gente ovviamente vuole, eh, vuole sentire poi alla fine cosa perché è importante per me quello che mi stai dicendo perché alla fine se è una scienza in sé per sé eh, ovviamente l'interesse della persona può essere lì per lì motivato da un grande oratore però poi il, il, ecco, la passione finisce lì invece se riesce a stimolare eh, quelle sensazioni interne riesce a far provare qualche sensazione forte al, all'uditorio che è di fronte a te credo che hai centrato il bersaglio. Ecco. ma secondo me quello che mi è venuto in mente mentre mi faceva la domanda ho pensato proprio alla divulgazione perché poi è anche la divulgazione che acchiappa i giovani no? che poi vanno a fare quel mestiere perché hanno sentito qualcuno che gliel'ha raccontato bene raccontarlo bene vuol dire amare quello che si racconta e allora dopo si crea l'empatia perché eh, quello che desidera fare il vero divulgatore Rendere partecipe del suo piacere delle altre persone. Se si riesce a fare questo momento magico anche un fornitifero, è interessantissimo. È vero che è interessantissimo, ci sono tantissime cose che possono essere raccontate perfino il comportamento, perfino il comportamento di un foraminifero fossile si riesce in qualche modo a recuperare studiandolo e questo è affascinante, per cui se poi partono dei giovani a fare questo, eh, saranno la nuova generazione e questo potrà far cambiare qualche cosa all'interno della moda delle varie discipline. l'uno e l'altro secondo me. Eh, secondo me il metodo ci vuole, ci vuole perché se non altro quando si fa della divulgazione bisogna riuscire a tradurre in un linguaggio che capiscono tutti eh, un discorso che delle volte invece dovrebbe usare in origine delle parole specialistiche. Le parole specialistiche sono appunto, appunto un sottolinguaggio per cui gli scienziati parlano tra di loro quando si deve acchiappare dell'altra gente l'attenzione dell'altra gente occorre anche questa capacità eh, senza dire delle cose sbagliate perché il problema è questo le parole specialistiche servono ci sono perché servono se noi non le usiamo bisogna stare attenti a non far mh, venire in mente delle cose sbagliate usando delle altre parole per cui questo è un aspetto difficile però secondo me la cosa principale è quella che ho detto prima e cioè che occorre una grande passione da quello eh, che racconta che racconta la scienza perché se lui si diverte anche gli altri si divertono. Eh, deve sapere che per esempio nelle università prestigiose in Stati Uniti, quali per esempio l'Istituto di Fisica Teorica di Harvard, quindi un posto estremamente diciamo, in cui la, la presentazione dei dati è molto molto importante, loro fanno proprio dei corsi di eh, presentazione e proprio di tecnica di trasmissione dei dati, e questo sta andando un pochino anche per la maggiore ora in Italia di insegnamento di come presentare il dato scientifico. Io sono estremamente contrario penso che ovviamente il tutto deve essere corredato da una buona presentazione, non con delle cose illegibili eccetera, ovviamente questo è ovvio, ma credo che tantissimo dipenda dalla persona, quindi da una eh, grande dote di chiarezza che credo che ovviamente uno può affinare, ma credo sia insita nella persona, uno nasce che riesce a spiegare in maniera semplice cose complicate, o uno può essere un bravissimo ricercatore ma non, non capace di trasmettere, quindi quello credo che sia una dote di natura e in più ovviamente poi l'esperienza, il continuare a farla in continuazione ovviamente migliora la dote di divulgazione, questa è una cosa ovvia, ci sono dei, dei casi in televisione di persone che fanno divulgazione della scienza e se guardi i primi documentari di 15 anni fa erano piuttosto piatti e oggi riescono benissimo nel loro intento, quindi ovviamente l'esperienza fa tanto, ecco. Oggi come oggi sono, non sono uno di quelli che prepara le presentazioni in aereo ecco, a cinque ore dalla conferenza, perché ci tengo sempre che tutto sia impeccabile, quindi sono pronto generalmente una decina di giorni prima, una settimana prima e, e curo tantissimo la presentazione. Ovviamente non mi metto più a provare e riprovare come era prima, perché credo ormai di essere abbastanza maturo per poter improvvisare, però eh, sicuramente dedico tantissimo tempo alla, al modo di divulgare quello, quello che reputa un buon risultato. Ecco. Beh, guardi, eh, io ho fatto tantissime lezioni, sempre e solo all'università, però la cosa che uno che fa lezioni secondo me dovrebbe fare, quello che io ho fatto, guardare in faccia le persone con cui si parla quando si vede che queste si, anno si annoiano, <ride> è meglio che si ponga delle, che si ponga delle domande no? e di conseguenza, eh, o forse anche perché faccio letologo e di conseguenza quando vedo uno che cerca di non sbadigliare, quando uno guarda l'orologio molte volte, allora quello è un, è un forte campanello d'allarme, deve porsi delle domande perché così non va. La prima cosa, quello che mi sta più a cuore, credo che sia già emerso da quello che ho detto prima, è fate il mestiere che vi piace di più. Non seguite l'idea di fare soldi, di fare carriera, di diventare importanti. Se uno fa il mestiere che gli piace di più, diventerà molto più intelligente perché avrà la sua mente, diciamo, sfruttata al massimo. Non lavorerà, anche se lavora moltissimo, perché sarà tutto, diciamo un comportamento ludico seppure raffinato seppure culturale ma è sempre qualcosa che dà una rimunerazione di più e non lo so speriamo che vada bene che voi possiate fare possiate seguire perché non sempre si può quello che io vi ho augurato a me fortunatamente è successo un grande bocca al, bocca al lupo perché eh, credo nonostante sia un momento eh, terrificante nel vero senso della parola, nonostante io abbia fatto 14 anni di Gabbè, se avete veramente la passione, se quello che vi anima è un qualcosa che vi fa stare svegli per poter chiudere un progetto, per poter chiudere la descrizione di, di un reperto che avete trovato, se è questa la forza che vi anima, che va soprattutto direi di crederci il più possibile, di, di, di, di portare avanti il, il vostro cammino in, in questo percorso diciamo, il più possibile, tentando di non scoraggiarsi, ma una persona ha grandissima, eh, ha grandissima eh, passione per la materia che fa, ottiene ovviamente dei buoni risultati altrimenti eh, non, se non c'è la sostanza poi io credo che alla fine possa venire premiato, che sia in Italia o che sia, se lui ovviamente la sua situazione è familiare contingente glielo permette, anche ovviamente all'estero. Dico quello che posso dire per la mia esperienza personale. Lasciate libero sfogo, ovviamente con la vostra esperienza valutate il progetto, ma se ha una base scientifica seria e, e, e potenzialmente valida, perché no? È molto bello lavorare in un gruppo fatto eh, diciamo, da giovani, meno giovani, lavorare insieme all'università si può fare molto bene e tutti possono dare qualcosa, questo gruppo fatto di giovani, di meno giovani, di le categorie intermedie, diciamo, gli studenti, i ricercatori, i professori associati, i professori quelli importanti, se lavorano insieme e ciascuno riesce a rispettare bene gli altri, quello è, è il massimo per poter lavorare bene. E nel gruppo devono sentirsi tutti alla pari.